come risponderemo alle nostre domande. Per ora niente spoiler, sapremo tutto a suo tempo. Quando? Beh, a giugno. Nessuna vita è più importante di un'altra, e nulla accade senza uno scopo. Nulla. E se facessimo tutti parte di un grande disegno che solo in futuro saremmo in grado di comprendere, e un giorno, quando il nostro destino sarà compiuto, potremo andare lassù e riunirci con coloro che più abbiamo amato al mondo e restare abbracciati per sempre.